Devo dire che le macchine ti danno un sacco di emozioni, la gente che, che pensa che siano solo pezzi di ferro non capisce cazzo. <ride> Bentornati amici su Officina del Pilota Oggi analizzeremo pregi e difetti della Mazda RX-8 Focalizzando la nostra attenzione su un argomento importantissimo L'affidabilità del motore Prima di comprare una Mazda RX-8 Cosa dobbiamo controllare e soprattutto come dobbiamo mantenerla nel tempo Per farla durare più a lungo possibile Ci spiegherà tutto Francesco, il proprietario a bordo della macchina Buona visione! Come stai Fra? Bene bene, si va alla grande Oggi è pure bella giornata A parte il vento sì. È come una moto sì, sì. Andiamo subito al sodo Questa è una macchina che qualche anno fa Te la tiravano appresso come si dice qua a Roma È vero La trovavi tra, dai 3.000 a 4.000 euro Assolutamente sì Adesso si stanno già rivalutando sì. Vogliamo spiegare un attimo perché E se è vero che questa macchina è così delicata come dicono allora, secondo me si stanno rivalutando soprattutto perché la gente comincia a capire come va utilizzata Questa non è una macchina normale e non può essere utilizzata come una macchina normale Di fatto non ha i pistoni ecco. Quindi già questo è, è diciamo, il primo cambiamento reale della macchina Fondamentalmente ha bisogno di una manutenzione molto più frequente e ovviamente ha bisogno di una tensione ad hoc fatta con la testa vanno seguite delle linee guida che secondo me sono imprescindibili la cosa principale è la miscela non è una macchina che va a benzina non può essere messa solamente la benzina perché? perché il rotore girando all'interno diciamo, di quella che dovrebbe essere la camera di combustione fa molto attrito con le pareti e quindi che cosa succede? Che senza un adeguato diciamo, lubrificante Va a creare dei, dei difetti sul, sulle pareti della camera Che fanno sì che il motore perda prima la, la compressione fino a che ovviamente si rompe del tutto. Questo fa sì che quando si fa benzina si va a mettere una miscela con il olio a due tempi. Il classico due tempi delle, delle moto, diciamo, io personalmente, grazie anche a internet, insomma, mi sono informato. Utilizzo la miscela o allo 0,5% se non faccio un utilizzo, diciamo, troppo intenso, quindi se non la tiro troppo, oppure in caso voglio andarmi a fare un giro in montagna o in pista, si passa allo 0,8% la prima cosa da controllare ovviamente se si ha la possibilità sarebbero i valori di compressione del motore perché quelli indicano l'effettiva diciamo eh, situazione del motore quindi se sta bene se ha problemi o altro in più capire chi ce la vende se ha fatto la manutenzione adeguata perché sia chiaro è una macchina che ha bisogno di una manutenzione continua ogni 3000 km massimo il tagliando È essenziale utilizzare olio minerale massimo semisintetico no sintetico perché perché perché il sintetico rilascia dei residui carboniosi all'interno della camera di combustione che a lungo andare vanno a creare decompressioni problemi particolari mm -hmm. e fanno sì che alla fine il motore ceda pare che questo 1300 WANK eh, il motore rotativo sì. Sì. Eh, equivalga 2,6 litri di un motore normale con i pistoni normali quindi eh, ci sta anche che consuma un Beh, po' sì, di benzina considerando che comunque abbiamo 230 cavalli trazione posteriore la macchina non è proprio leggerissima è quanto pesa questa auto qui? 1400 kg È un peso abbastanza esagerato però è dato dal fatto che innanzitutto non hai montanti perché un'altra particolarità di questa macchina è che le portiere posteriori si aprono alla rolls royce a vento, diciamo quindi che cosa succede che mamma mazda ha pensato bene visto che non ci sono dei montanti veri e propri di inserirli all'interno delle portiere posteriori proprio sul lato in più nelle portiere sia anteriori che posteriori ci sono due traverse di metallo che fanno sì eh, diciamo danno rigidità a tutto quanto il telaio e fanno sì che non si vada a torcere anche soprattutto nei, nei tornanti o comunque eh, quando si fa una guida un po più sportiva questa per accenderla bisogna fare così clicco questo pulsantino esatto. qui Modifica ad hoc E poi Eccola eccola Perché il problema reale è l'accezione a caldo, non a freddo eh, Il rotore, non eh, o meglio quella che dovrebbe essere la camera di combustione Prende troppa benzina Quindi che cosa c'è? Non riesce a bruciarla tutta quanta E fatica ad accendersi, di conseguenza si imbratta Un po' come la moto quando da spenta tieni l'acceleratore diciamo la ingolfi quindi questa modifica è stata fatta proprio per evitare questo soprattutto per poterla utilizzare senza dover aspettare che si freddi la macchina o altro basta semplicemente quando si va a spegnere la macchina spegnere prima la pompa della benzina in modo tale che non arrivi più benzina alla camera di combustione dopodiché si spegne la macchina e via e questo è anche il motivo della spia motore accesa. io so che tu prima di comprare quest'auto qua eri un po' scettico io l'ho sempre criticato un po' come la volpe che non arriva e Non l'ho mai apprezzata per quello che è e Anche perché comunque io sono un purista Mi piacciono molto le JDM anni 90, anni 80 anche Questa siamo over 2000, del 2004 questa in particolare quindi è una macchina che non fa parte diciamo, dei miei modelli di auto preferite. Mi sono ricreduto perché sinceramente ero molto molto attratto dal rotativo. Ho avuto la possibilità di vederle e provarne una, l'erogazione che ha questo motore per me è impareggiabile e con tutto che vengo da Honda, quindi parliamo di motori VTEC che girano comunque molto alti hanno un'erogazione anche quelli bellissima quindi ho deciso di provare, insomma ho trovato questa occasione ho deciso di provarla e devo dire che ho fatto un grande acquisto, ad oggi ne sono molto soddisfatto questa è la trazione posteriore differenziale auto di serie. Di serie, esattamente, sì sì. Perché questa quanti cavalli ha? Questa è 231 cavalli a libretto, ovviamente sì. purtroppo ha una nomea un po' cattiva perché in realtà pare che alla ruota ne, eh, diciamo, ne eroghi molti di meno, circa 195. Questa in particolare ha diversi lavori effettuati e posso garantirti che li eroga tutti 230. Sì. Mm. Hai sì. Ho modificato l'impianto frenante? Sì, esattamente. Ho fatto. in questo momento monta pastiglie sportive. I dischi comunque sono uh, uguali agli originali, sono stati sostituiti, ma sono uguali agli originali perché già di serie montava un disco molto ampio. Se non sbaglio non vorrei dire cappellate, dovrebbe essere 280 8... di... di dimensione e inoltre ha i tubi in treccia quindi non si surriscalda insomma frena sempre che bella ragazzi ho capito che volevi dire prima non ti sei ricreduto nonostante la mole della macchina perché comunque parliamo di una macchina che pesa come abbiamo detto prima 1400 kg ed è anche molto lunga nelle curve si comporta molto bene, io vengo da auto piccole, tipo un Honda CRX del 90 che avevo prima, una Civic K, ho avuto anche un EG, quindi parliamo comunque di macchine più piccole e anche più leggere. Non trovo tantissima differenza nelle curve, nel misto stretto come, come diciamo, diciamo, e piace, a me piace molto perché ti perdona tanto. Ah. Ecco la differenza tra gli altri motori in rotativo non ti dà quella botta come quando senti le classiche nel momento in cui entra il turbo, esatto. È molto più fluida l'erogazione, arriva bella alta e ti perdona anche molto per quello io penso, perché Sono è distribuita bene. Esattamente, comunque parliamo della distribuzione del peso 50 e 50, è eh. para para, quindi si comporta come tale in strada e sì è praticamente assente quello che si chiama turbo lag diciamo perché ah, giustamente sì. la macchina ha l'erogazione uguale dai 1000 ai 9500 giri uh, bello sai che anch'io monto un manga flow solo mini bello è uno scarico ha un timbro particolare ha un bel timbro sì. c'è da dire che anche l'assetto fa la sua parte <ride> Quanto costa adesso questa macchina perché è un poca spesa tanta resa, sembra una frase fatta Attualmente si trovano col motore diciamo da rifare tra i 3 e i 4 euro dai 4.000 euro in su si trovano macchine marcianti purtroppo parliamo comunque di macchine che hanno qualche problema a quella cifra quando ci avviciniamo verso gli 8-10 euro troviamo una macchina come questa quindi con diversi lavori effettuati eh, con tutte quelle che sono le modifiche consigliate su questo tipo, su questa tipologia di macchina e, e quindi più godibile sicuramente vedi che buca che abbiamo qua <ride> e comunque questa macchina sembra essere anche molto molto comoda è una cosa che ritrovo sempre le auto giapponesi anche quelle degli anni 90 nonostante 17 anni non parliamo proprio di una giovincella eh, è messa molto bene con tutte le buche che abbiamo si comporta comunque bene è una macchina intera diciamo non ci sono scricchioli vari no. o eh, problemi di qualche tipo quindi sicuramente il fatto che da quando sia nata ad oggi è stata tenuta eh, bene quindi diciamo sono state fatte le dovute cure eh, fa, fa sì che la macchina ad oggi ancora, ancora vale vale e va anche molto bene ed è divertente da guidare Sai, pochi giorni fa ho fatto questa strada con la Lotus la x ovviamente è un po' diversa ma mi sto divertendo davvero tanto con questa macchina ne sono contento tutte le Mazda le MX-5 anche le RX-7 questa loro questa del cambio è una particolarità che io adoro piace proprio tanto è piacevole da guidare in ogni situazione sia che vai piano sia che vai un po' più spinto proprio bravi Mazda è vero bravi. è vero io ho avuto anche una un MX5 una NPFL una 1008 ah. e devo dire che poi è quella la, diciamo è stato il mio entry level sulla trazione posteriore e devo dire che come mi sono divertito con quella macchina con poche altre e il cambio è fantastico ma il cambio è fantastico su tutte le auto giapponesi come ha detto e penso che sia una, una componente sul quale ci spendono parecchio secondo me e si vede sentilo se non avessi la mascherina si vedrebbe il sorriso è perfetto, ma lo senti? voglio far sentire bene in questa parte Ragazzi siamo arrivati alla fine, se vi piacciono le auto. E che auto? Ecco, appunto, iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella così noi ci possiamo vedere pure domani. Assolutamente. Regà, più seguite, più video fa lui. Esatto. Più se divertimo noi. <ride> ciao a tutti, ciao Franci Grazelli, bello.